Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da Airforex.com. e come ogni sabato in questo video voglio andare con voi a fare un'analisi di quello che potrebbero essere eh, le prospettive eh, operative, tecniche per quanto riguarda il cambio euro-dollaro. E partiamo ovviamente sempre da un grafico settimanale in questo caso ovviamente si tratta esclusivamente di analisi di prezzo price action che è la metodologia che utilizzo per fare trading allora andiamo subito a vedere quello che ci sta dicendo il grafico settimanale dopo questa settimana appena passata e come si può notare praticamente abbiamo avuto un ehm, chiaro movimento rialzista un chiaro movimento rialzista che un po' avevamo già spiegato anche la settimana scorsa in altre varie analisi fatte eh, con un mercato che eh, nel momento in cui ha fatto questa diciamo eccola qua falsa rottura al ribasso ha avuto il recupero e questa settimana alla rottura del, eh, del prezzo verso l'alto è andato a ritestare e fermarsi proprio venerdì eh, nel, in questa zona quindi la zona 18.70 19.10 che era la zona importante eh, guardando un grafico giornaliero si può notare come eh, la zona che su cui avevamo parlato no? abbiamo parlato settimana scorsa il primo massimo non ci sono stati i veri e propri input e secondo livello importante è quest'area qui terzo livello importante diventerà quest'area qua quindi Adesso che siamo in area 1.18.70, 1.19.10 e poi 1.19.50, diciamo 19,60 sono le due aree più importanti in ottica sell, in ottica short per quanto riguarda l'euro-dollaro. Allora, che cosa è avvenuto qui? È avvenuta eh, una possibile informazione di trading che ci può iniziare a dire che il mercato, almeno nel breve, può essere un po' stanco di continuare la salita, però... Guardiamo da come, come è arrivato e da dove è arrivato, quindi è arrivato dai minimi, non si è praticamente mai fermato se non in questa situazione e in questa, quindi leggermente fermato, ma direi che è questo il movimento, e quindi ampia volatilità, ampia direzionalità che ha portato i prezzi direttamente in area 1,19. Io sinceramente questo, questo tipo di dinamica per il tipo di struttura che ha il grafico di euro-dollaro negli ultimi mesi e per dove è arrivato direi che l'informazione operativa che abbiamo ricevuto venerdì potrebbe essere utilizzata come una prima eh, informazione di trading, come primo setup di trading. Questa è diciamo una pin bar, tail bar che va a lievemente eh, violare i massimi precedenti in questo caso questi e chiude diciamo che chiude bassa chiude vicino alla uh, zona di minimi di giornata non dove sono i massimi ecco che in ottica operativa vedendo anche il tipo di dinamica potremmo pensare per la prossima settimana di vendere nel caso in cui almeno io ovviamente non voi ma io potrei pensare di vendere nel caso in cui. Eh, il mercato eh, dovesse andare a spingersi sotto questi livelli, quindi eh, se dovessimo avere ulteriore debolezza da violare i livelli, è molto importante che ci sia la violazione del minimo, che questo diventi un last kiss, quindi diventi uno dei miei trigger principali, venga convalidato, crei il classico movimento di swing. no? Eh, lo swing per me è quando il mercato fa un nuovo massimo e poi rompe il minimo quindi ci deve essere un movimento di swing è un po' come qui, tanto per farvi un po' di didattica nel momento in cui il mercato fa minimo massimo finché non viene rotto il minimo questo non può essere considerato uno swing high no? quando rompe per me questo diventa uno swing high quindi eh, in questo caso rottura del minimo e potrei anche pensare che Quel punto lì, che è, diciamo l'area 18 e 60 all'incirca potrebbe diventare un punto eh, di vendita mh, dove il primo obiettivo di questa vendita diciamo che è la zona 1,18 17 e 90. Okay? Quella lì diventa la prima zona importante dove ovviamente noi potremmo andare a prendere profitto. O decidere di fare delle azioni sulla nostra operazione come per esempio non so, eh, modificare il nostro stop eh, gestire il rischio in un certo modo eccetera quindi questa è la cosa che vedendo il grafico per come si è strutturato per come si è costruito la rottura del minimo convaliderebbe il setup pin bar <coughs> e si potrebbe andare a cercare una vendita fino a quella zona quindi fino a lì andando a prendere eh, e vediamo un po' il movimento di tutta questa leg a livello di ritracciamenti percentuali di tutta questa leg notiamo come anche qui eh, la zona che passa qui dice tra i 18.15 e i 17.60 è una zona importante in effetti la zona poi più importante di minimo è questa cioè la zona che ha recuperato che è la zona 17.50 diciamo no quindi una vendita qui Potrebbe essere mh, come obiettivo finale di questo tipo di input sul mh, grafico di euro-dollaro proprio nell'ottica di trading, quindi di breve termine, di qualche giorno, andare a prendere profitto, io direi tra 1,18 e 1,17,50. Ovviamente si può eh, pensare di mettere un target più basso, quindi area 17,55 e poi vedere come il mercato si muoverà in area 18, se ovviamente ci dovesse andare perché ricordo che questa è una mia view operativa di quello che potrei fare durante la settimana ma non è assolutamente un consiglio prima di tutto e secondo io andrò adesso magari ve lo faccio anche così ve lo, ve lo dico andrò anche a inserire un massimo stop di posizione dove qualora il mercato dovesse salire in una certa maniera in certo, con certo vigore e non andare a rispettare quella che è la mia view perché io... Ovviamente eh, faccio trading, quindi il fare trading significa gestire i profitti e le perdite, perché le perdite ci sono sempre, senza perdite nessun guadagno, sottolineo, e, eh, e quindi la mia view può anche fallire. E quindi dov'è che va a fallire? Beh, io direi che in questo caso non andrei a farla fallire subito sopra i massimi, no? come classicamente si fa, ma andrei sopra a un Quindi... Diciamo che in questo caso mi andrei a posizionare un massimo rischio di posizione sopra un evento. Fate conto che questo massimo è 119,5, circa 19,60. Andiamo a vedere, così capiamo esattamente. Massimo 119,75. Quindi mettersi a 1,20 e 15 con il paracadute è sicuramente molto safe. Quindi mettersi a 1,25. Questo potrebbe essere l'entrata, diciamo che questa potrebbe essere il target. Ovviamente questo non significa, io quando utilizzo i paracaduti, eh, il paracadute, non significa che poi vado per forza a stop qui, perché nel caso in cui il mercato inizia a fare delle cose di un certo tipo, no? inizia a crearmi dei consolidamenti, ovviamente questo ne va dalla mia esperienza e so come cercare di gestire al meglio la situazione, quello ovviamente diventa l'ultimo punto dove... Potrei essere toccato per carità ma probabilmente poi nel momento in cui mi fallisce questo e vedo un po' come si va a reagire in area 19.5 nel caso in cui salga ovviamente andrò a chiudere la posizione e ovviamente i rischi presi e che prenderò sono sempre dentro dei parametri abbastanza eh, contenuti. Quindi solitamente no, eh, su una posizione del genere potrei andare a rischiare su quel paracadute magari un punto, un punto e mezzo, due punti. Del mio conto eh, di trading per questa operazione. Mh, e in questo caso direi che quando si utilizza eh, non si utilizza la leva, quindi si sta a leva 1, eh, tendenzialmente si va. Per il tipo di rischio, facendo due conti così, molto eh, così in questo momento, senza essere troppo precisi, eh, mi sembra che poi il rischio sul paracadute sia intorno a un 1%, quindi mm, forse un po' di più. E quindi questo, no? questa è un po' la cosa eh, detto questo quindi eh, riassumendo in ottica di breve può essere interessante farsi questa pin rottura oppure nel caso in cui eh, il merc si voglia avere una conferma in più si potrebbe aspettare di vedere una rottura e poi magari un ritracciamentino o un qualcosa per esempio sul grafico a 4 ore che ci confermi magari uno short io credo che qui se decido di fare l'operazione entro e poi la gestisco uh, vediamo però si può anche vedere no una volta che eh, il mercato ci dà qualche spunto su quattro ore di conferma si può anche decidere no uh, di entrare con una conferma in più comunque diciamo che questo è sicuramente un bel setup è un setup che arriva nell'area chiave nell'area che mi ero un po' progettato dove cercare degli short in effetti qui ci fa una falsa rottura non mi chiude perfettamente al ribasso eccetera però comunque si può definire comunque una PIN fa la falsa rottura al rialzo e quindi quando l'ha fatta pensiamo che cosa è successo molti trader si aspettavano magari addirittura un movimento subito verso 19 e mezzo sì. insomma questa cosa è proprio la classica bugia sicuramente mi piace potrebbe essere anche che nella giornata di lunedì, martedì eh, come qua no? Eh, si creino magari delle inside ecco questo andrebbe ancora di più a costruire a mio avviso sulla rottura un movimento più repentino verso il basso che poi potrebbe anche essere ripreso okay? quindi in questo frangente direi che nell'ottica proprio del trading io quello che potrei fare la settimana prossima ovviamente poi io eh, nel platinum quindi nel servizio mh, mentorship scuola platinum del sito yearforex poi eh, siamo in community, eh, stiamo in trading room abbiamo il telegram, abbiamo il discord ne parliamo ovviamente di queste cose, io poi se andrò a farla o meno lo andrò a comunicare ai nostri amici Platinum, mm, però ovviamente è sempre una scelta mia personale, perché ricordiamo che il trading è sempre molto personale e non va copiato, ecco sottolineo, queste sono solamente le mie view eh, rispetto a un mercato che seguo tantissimo e che faccio molto. Comunque detto questo secondo me è molto interessante cercare una view di breve verso il basso, andiamo a vedere anche qui la... Ehm, l'estensione della pin nel caso in cui venga rotta eccolo qui vediamo anche qui come molto interessante eh, come prima vedevamo sia l'11790 che eh, 261.8 della pin sia il eh, 342.7 1.755 diventano i due punti eh, importanti di presa a profitto di questo trigger quindi per concludere visto che abbiamo parlato praticamente solo di questo, ma eh, questo è quanto, eh, la mia posizione se verrà aperta molto probabilmente eh, avrò un target di posizione a 17.55, questa zona qui, con un'attenzione massima 1.18, 1.17.90 perché ci sono degli ex punti importanti e poi c'è aria tonda, e, e da lì ovviamente comunque una di queste zone prendere profitto a mio avviso è assolutamente interessante diventerebbe comunque un bel trade che eh, così potrebbe darci qualche buon profitto eh, per quanto riguarda lo stop come dicevo prima io preferisco mettermi sempre eh, un po' più di spazio sapendo ripeto che su quest'area la posizione andrebbe a fallire almeno per quanto riguarda il setup quindi dopo sopra qui sarà, sarà a me cercare un'uscita se. Bisogna cercarla perché qua magari potrebbe riavviar, riavviarsi una, una discesa perché ricordiamo che in effetti eh, qui abbiamo il nostro setup ma abbiamo un ulteriore punto di massimo molto vicino ai livelli attuali che è l'area 1.1950-1.1960 quindi Abbiamo insomma queste due zone importanti. Io credo però che per il tipo di volatilità che c'è stata, per il tipo di rialzo, guardando un po' le correlazioni con gli altri mercati, vedendo la price action su questo, credo che ci possa essere tranquillamente un movimento verso il basso, qualora venga triggerato il, eh, il setup e ci possa essere un movimento appunto verso quella zona 1.18, 1.17 e 50. Direi che per oggi abbiamo detto tutto, guardando anche il settimanale infatti notiamo come... Il mercato adesso è ritracciato con due barre bianche, quindi due barre bullish, due barre di, di acquisto e che questa diventa una zona calda. Lo è stato anche in passato e adesso comunque su questa discesa direi che lo è assolutamente, in, se senza nessun dubbio. Bene, io a questo punto vi saluto. Vi auguro ovviamente un buon trading simple per tutta la prossima settimana. Mi raccomando, quando si trada bisogna tradare con la testa, eh, dobbiamo conoscere il mercato che si va a fare, dobbiamo gestire bene il rischio, perché è la cosa più importante: le posizioni vanno anche a stop. Le posizioni eh, il trading eh, fa anche. ci sono anche perdite, quindi nel trading fanno a parte anche le perdite e quindi la cosa importantissima è proprio la gestione del proprio rischio mh, e fare le cose in questo modo. Vi auguro appunto una buona settimana, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi chiedo sempre di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale se non siete iscritti e io vi do appuntamento alla Live Trading Room di lunedì. Grazie a tutti e un saluto.